Sì, grazie Presidente. Sì, io, io intervengo perché per tanti motivi conosco la vicenda delle strade e delle aree verdi di Roma 70 e devo dire che è una questione annosa come hanno ricordato prima di me altri consiglieri perché... Sono case, strade, aree verdi, costruite e realizzate da un'enorme cooperativa, appunto la cooperativa Edilizia Roma 70, che poi nel 2004 fu sciolta in liquidazione, messa in liquidazione, senza ai noi che liquidazione disponesse il passaggio di proprietà o comunque iniziasse l'itere per il passaggio di proprietà appunto, delle strade e delle aree verdi da parte della cooperativa ormai liquidazione alla, al comune di Roma oggi Roma Capitale questo ha fatto sì che è, è una zona che non dovete pensare che chissà in quale parte di, di Roma sia in quale parte del mondo sia è una zona che ormai è battuta da tantissimi anni non solo dal servizio eh, pubblico di trasporti eh, ma da tutti i servizi mh, che ha la città di Roma. Non ultima c'è la sede delle, di uno dei primi eh, centri commerciali nati a Roma, i granai di Nerva, proprio perché si trovano appunto, in una delle tante strade eh, che ha, proprio per non sono mai passate nella mh, disponibilità di Roma Capitale. Questo che cosa ha portato? Ha portato che le strade sono spesso molto, sono devastate, le vengono manutenute solo in caso di pericolo da parte sia del Municipio Ottavo, che se ne è sempre fatto carico, ma anche del Dipartimento Simu. Eh, io vorrei solo ricordare diversi interventi fatti a Vierminio Spalla, che è appunto un'altra strada che attraversa il quartiere Roma 70. E, mh, io so che il presidente Ardo, ne abbiamo parlato tantissimo su questa delibera, lui abbiamo condiviso e anche, insomma, mh, discusso su questa delibera, lui dice esistono molte, Rome 70, Rome è vero, ha ragione, infatti lui aveva delle remore sul portare avanti il discorso su questa delibera e quindi lo ringrazio veramente dell'attenzione che ha posto e anche degli emendamenti che poi vedremo però ricordiamoci pure che questa è una storia nata veramente 40 anni fa e sulla quale cioè, tanti cittadini hanno sopportato per tanti anni le spese soprattutto sull'area verde perché sapete aree verde con, alber con alberature prima piccole, sono pini, ora diventati enormi o con tanti comunque, eh, altri arbusti che eh, insomma, eh, addirittura mh, andavano a finire sulla sede stradale, insomma tante piccole, mh, piccole, grandi criticità che i cittadini hanno dovuto sopportare. Forse eh, da 40 anni eh, mi viene un po' così da sorridere che si chieda oggi eh, di eh, risolvere. Questa situazione però mh, va bene così e per questo a maggior ragione ringrazio il presidente Ardu eh, per essersi fatto parte insomma, in questa storia. Voglio infine ricordare che, che abbiamo nei varie, nelle varie commissioni patrimonio e urbanistica congiunta, abbiamo riscontrato la difficoltà negli uffici non solo a dialogare tra loro, cioè municipali e dipartimentali, ma anche a trovare una quadra. Questo purtroppo accade quando da tanto tempo queste, queste questioni vengono trascinate, quando non si riesce a trovare una quadra, quando effettivamente sono così ingarbugliate ne abbiamo trovate tantissime di situazioni del genere che è veramente difficile trovare una quadra tra gli eh, un esempio tra tutti il, il municipio chiaramente ed il patrimonio eh, eh, hanno difficoltà magari nell'annessione di diverse strade di questo quartiere perché non sono in regola ad esempio i marciapiedi eppure da codice della strada cioè le dimensioni no, per il passaggio delle persone eppure eh, il codice della strada è del 92 è chiaro che ci sono state diverse normative succedute nel tempo che magari hanno eh, magari, eh, ancora di più complicata la, tutta la situazione eh, però eh, è chiaro che anche il passare del tempo oggi non aiuta gli uffici eh, come dire, ad un iter veloce e sereno, però io penso che questo sia un buon inizio eh, finalmente per portare delle risposte ai cittadini, quindi ringrazio soprattutto il Presidente Ardu, che ha avuto insomma la pazienza di ascoltare e anch'io voglio ringraziare il consigliere mh, sposato perché lui da sempre consigliere del Municipio Ottavo si è fatto sempre portavoce eh, di questa insomma eh, lotta per portare eh, finalmente ad una, ad una eh, annessione al patrimonio delle strade e del verde di Roma 70. Grazie.